Il truffatore di Tinder è una produzione Netflix online in questi giorni che racconta una storia che credo possa essere educativo ascoltare e conoscere per cercare di ragionare un po' su quanto è accaduto, un po' su quanto potrebbe accadere un po' a chiunque. Infatti per... Descrivere una breve sinossi di, di cosa parla, eh, tanto non rovina la visione, io consiglio a tutti di vederla questa produzione, si vede molto bene, è interessante e piacevole, e te. Una storia in cui si racconta di una persona che ha usato Tinder, che è un'applicazione per incontri, per conoscere delle donne online di altri paesi e per instaurare delle relazioni che nascevano quindi come delle relazioni sentimentali per poi finire per diventare delle occasioni in cui chiedere dei prestiti a queste persone e così arricchirsi le spalle di queste donne. Cioè quello che succedeva è che lui fondamentalmente si presentava come fosse un ereditiero di qualcosa, varie versioni di che ereditiero di cosa, e poi a un certo punto, quindi dopo qualche mese, tirava fuori il fatto di essere vittima di un qualche incidente e tramite una narrazione che riusciva a costruire di quello che era accaduto, riusciva quindi a farsi prestare dei soldi, dei soldi che... O queste persone avevano o su cui queste persone si indebitavano per ottenere questi soldi che poi chiaramente visto che si tratta di una truffa non avrebbero mai più rivisto e questa secondo me è una storia molto interessante perché una reazione che potrebbe capitare a tante persone di avere, di fare durante la visione o dopo la visione di una cosa simile è quella di fare quello che viene generalmente definito victim blaming, cioè colpevolizzare le vittime, iniziare ad avere dei pensieri riguardo alla possibilità che le vittime un po' se lo siano andate a cercare di farsi truffare ed è una narrazione questa un po' pericolosa su cui vorrei spendere due parole perché quando ho visto effettivamente questa produzione eh, c'è anche a un certo punto eh, un momento in cui proprio dentro la stessa storia stessa viene descritto il modo in cui queste donne sono state terribilmente attaccate da tanti fronti che è una cosa terribile il fatto che accada che una vittima sia accusata di qualcosa è un elemento piuttosto grave non tanto per una questione di buonismo di correttezza non è quello è proprio un meccanismo che è intrinsecamente sbagliato ma che a volte fa parte di un modo molto spontaneo e errato di vedere determinate vicende per questo vorrei spendere due parole per capire meglio per quale motivo è così sbagliato poi effettivamente attaccare o colpevolizzare delle persone che subiscono una truffa come in questo caso? Infatti la colpevolizzazione della vittima, per spiegarla proprio in due parole, è proprio questo, no? cioè quando una persona subisce un qualunque tipo di reato, che sia economico, personale, violento di qualunque tipo, e poi gli si va a dare delle colpe rispetto al fatto di essersi messa nelle condizioni di subire tale reato. Cioè, è quindi un'idea un po' di Far West in cui eh, chi agisce del male in qualche modo eh, è legittimato nell'agire nell del male, mentre noi dovremmo stare sempre costantemente a difenderci e proteggerci da un possibile pericolo incombente, che ha una visione eh, da un certo punto di vista molto cinica e drammatica della realtà, ma che non corrisponde alla realtà dello Stato di diritto in cui... Per lo meno nella nostra parte del mondo tendenzialmente si vive e forse quindi questo vale la pena considerarlo perché eh, quando invece si va a fare colpevolizzazione della vittima è come se questo pezzo saltasse come se fosse naturale che le persone ti truffano se ti se ti apri se ti fidi che è un'idea folle nel momento in cui tutti noi ci fidiamo un po di più un po di meno di qualcuno e vivere una vita senza fidarsi è una vita drammatica una vita davvero di isolamento e complessa infatti quindi un pensiero che, per esempio, anch'io oh, ammetto di aver avuto nel sentire di questa storia, è il pensare: ma come sia possibile? Com'è possibile cadere in una truffa simile? Cioè, come è possibile che queste persone eh, poi abbiano prestato dei soldi a una persona eh, con cui avevano una relazione di coppia iniziata su Tinder? Quasi come se questo in qualche modo delegittimasse il fatto che eh, allora non si possono prestare dei soldi o allora non c'è un coinvolgimento economico. Che è un pensiero che magari distrattamente può capitare di fare ma che è un pensiero che parla più dell'ingenuità di chi lo fa piuttosto che non della realtà perché che all'interno delle relazioni di coppia ci siano anche delle transazioni economiche ci siano dei, degli aiuti delle condivisioni del sostegno reciproco indipendentemente da dove nasce questa relazione che poi anche quello è un altro stereotipo Assolutamente, questo è la norma non è un caso eccezionale è naturale che all'interno di una relazione di coppia ci sia anche il rischio di essere truffati anche il rischio che il nostro esporsi il nostro aprirci in qualche modo possa corrispondere a un problema e infatti sarebbe importante che effettivamente questo tipo di, eh, di aperture poi venissero tutelate in qualche modo e fossero un qualcosa su cui poter ragionare però quel pensiero sul come è possibile cadere in una truffa simile è un pensiero che poi deriva anche dal fatto che uno sta andando a vedere un documentario che si parla che si intitola Il truffatore di Tinder. Quindi, tu che, che sia una truffa lo sai fin dall'inizio, diciamo che questo un pochino aiuta nel capire che probabilmente finisce male. Però, mentre vedevo questa produzione Netflix, una sensazione che ho avuto, soprattutto quando sono arrivato verso tre quarti. Un pensiero che ho iniziato a fare a prescindere da tutto il resto, è che secondo me se la situazione comunque fosse stata adeguata eh, quella che si stava creando e la mia situazione quindi fosse stata adeguata a un contesto simile un pensiero che ho iniziato a fare è che io forse ci sarei potuto cadere in una truffa simile e non soltanto io io credo che tante persone ci potrebbero cadere in una truffa simile forse la maggior parte delle persone infatti c'è cioè, solitamente quando si parla di truffe per me è un argomento davvero inflazionato c'è a volte la convinzione che in una truffa eh, sia. c'è cioè questa frase che a me è tanto famosa, no? È impossibile truffare una persona onesta, che è una frase. Tanto simpatica e tanto rassicurante quanto probabilmente falsa, visto che è detta da un truffatore, eh, quindi probabilmente non è detta per eh, uno scopo benefico bene, benevole nostro, nei nostri confronti, è una frase volta a rassicurarci, farci pensare che finché saremo onesti non capiterà mai che nessuno ci truffi. Non funziona così, no? Cioè il, il truffatore probabilmente ha più difficoltà a truffare una persona onesta, è più facile truffare uno che prova ad approfittarsene, ma può truffare anche una persona onesta siamo tutti a rischio di essere truffati e forse è interessante quindi che eh, nell'idea che queste persone se sono state truffate allora dovevano essere disoneste, eh, un pensiero conseguente poi tende a essere quello del erano donne perso... persone, poi a prescindere, no? Accecate dal denaro, eh, erano cacciatrici di erediteri, eh, volevano arricchirsi facilmente, quasi come se ci debba essere per forza una malizia dietro una cosa simile, considerando che secondo me un pensiero simile, per quanto comprensibile rispetto alla descrizione generale della cosa, in realtà io credo che fare un pensiero simile non descriva quella che è davvero l'intenzione delle protagoniste di questa storia ma piuttosto descriva il quanto noi viviamo fuori dal mondo e non ci rendiamo conto di come funzionano determinati processi dove forse è successo quasi l'esatto l'esatto opposto cioè le persone coinvolte in tutto questo sono forse l'esatto opposto di cacciatori di eredità cioè perché una persona che è attaccata al denaro, una persona che eh, mette il denaro prima di tutto, probabilmente non cadrebbe in una truffa simile proprio per il fatto che non presterebbe mai assolutamente delle cifre simili, non arriverebbe mai a, a indebitarsi per una persona solo per amore e non arriverebbe mai a spendere più denaro di quello che ha per una relazione di coppia o per l'idea di poi forse allora guadagnarci di più successivamente. Questa cosa qua, su una persona che è un po' sgamata rispetto al tema del denaro, non succederebbe e non funzionerebbe. Anzi, questa cosa qua funziona, un tipo di truffa simile, funziona proprio con una persona che non sta cercando di arricchirsi. Cioè, è chiaro, queste persone avranno guardato in maniera comprensibilmente gradevole il fatto che dall'altra parte c'era una persona milionaria. Questo sarebbe strano al contrario, la ricchezza generalmente è una caratteristica positiva più che negativa, anche se ha tutta una serie di controindicazioni. Ma a prescindere da questo, queste donne erano tutte persone, probabilmente, quindi che sembra perché vengono descritte come a livello di profilo, finanziariamente autonome. Cioè non sono persone che sono lì in difficoltà con l'acqua alla gola alla ricerca di qualcuno che le mantenga. Anzi, probabilmente il truffatore di Tinder, quando vede che una persona non se la può cavare da sola sicuramente quelle persone le lascia stare, non gli offre assolutamente niente e non sta lì alla ricerca di regalare chissà chi a una persona che non si può permettere nulla anzi, lui andava esattamente a cercare persone che non avevano bisogno di soldi Forse perché, da un lato quindi erano le uniche persone da cui avrebbe forse potuto ricavare qualcosa, ma soprattutto perché quello è l'asset mentale utile per poi cadere nella truffa. Il fatto di non dare particolare importanza al denaro, il fatto di averne già un pochino proprio, di essere un pochino eh, autonomi da questo punto di vista, e di star cercando fondamentalmente l'amore. Che è una cosa che ha potenzialmente un valore infinito e come dare un prezzo al val non si può il truffatore qui lo faceva di dare un prezzo all'amore, però diciamo che tendenzialmente per una persona che ama l'amore, che vuole innamorarsi, che vuole amare, questa cosa potrebbe avere anche un valore infinito. Ed è proprio lì il meccanismo, non stiamo parlando di persone avide che sono state truffate per la propria avidità disonesta, stiamo parlando di persone che sono state truffate per quanto hanno... Eh, disperatamente perseguito l'amore, che è una cosa ben diversa. Cioè, qui si parlava del conoscere su Tinder, che poi è lì in qualunque altro contesto, è indipendente. Ma conoscere tramite quel, quella modalità una persona eh, carina, ambiziosa, impegnata, gentile, premurosa, attenta, c'è cioè tutta una serie di caratteristiche quindi le faceva impazzire, hanno fa, fatto impazzire anche la maggior parte delle persone, indipendentemente dal genere, non è una cosa maschile femminile, e femminile su questa cosa eh, la ricchezza il tema della ricchezza ok da un lato crea qualcosa di più positivo dall'altro legittima il fatto che questa persona sia tanto impegnata non sia sempre disponibile che abbia delle cose da fare che sia all'estero legittima la, la sua volatilità e crea una virtualità della relazione che diventa comprensibile alla luce di uno stile di vita di una complessità eh, che eh, quindi in qualche modo eh, Spiega il fatto il come mai ci si vede relativamente così poco, che poi in realtà fa parte della truffa il vedersi poco, però in qualche modo crea e legittima in qualche modo la distanza, ma soprattutto il tema del denaro non serviva a far abboccare le cacciatrici di soldi. Piuttosto il tema del denaro serviva, secondo me, opinione, no? Ma secondo me il tema del denaro serviva ad alzare l'asticella la, rispetto al denaro che poteva richiedere, perché essendo quindi un milionario nel momento in cui si creavano delle situazioni tali per cui aveva bisogno di soldi eh, aveva poco senso che avesse bisogno di 500 euro aveva bisogno di 20.000 100.000 200.000 aveva bisogno di cifre che erano compatibili effettivamente con quello che è il suo stile di vita e in quella prospettiva sapere che lui è ricco mi porta a pensare che allora se è ricco ha bisogno di una determinata disponibilità e che devo fare un qualcosa di proporzionato a quello a cui lui è abituato e quindi in qualche modo vado a eh, sacrificarmi fino a quel punto entrando nel suo, nella sua presunta scala di valori e uscendo dalla mia cioè uscendo dalla mia zona di comfort, che è già un primo possibile fatale errore che queste persone hanno commesso all'interno della relazione di coppia, forse questa cosa vale la pena adesso che la ragioniamo un attimo meglio, no? Ma stiamo parlando comunque, e vorrei tenerci ci tengo a sostenere questa cosa, stiamo parlando non tanto di persone avide, disoneste, quindi da criticare, no? Ma stiamo parlando di persone il cui, la cui, la cui colpa è il fatto di supportare aver provato a supportare la persona che amano. Non so se vogliamo metterci a insultare le persone perché provano a sostenere e supportare la persona con cui hanno una relazione di coppia, tendenzialmente è una cosa positiva. Non tutto il supporto è sempre una cosa positiva, a volte potrebbe non essere sano spingere all'eccesso questo meccanismo, però è un qualcosa che è più una qualità che non un difetto e questo vale la pena tenerlo in considerazione. Come... Vale la pena, secondo me, tenere in considerazione che, appunto, questa non è una truffa in cui potrebbero cadere soltanto alcune rare persone. Secondo me, ci potrebbero cadere la maggior parte delle persone. Forse possiamo dire che in Italia siamo un pochino tutelati rispetto a questa cosa perché il truffatore di Tinder andava infatti a cercare. Eh, le possibili persone da truffare in paesi comunque con un'economia piuttosto florida dove eh, le banche fanno dei prestiti di centinaia di migliaia di euro su una base di una mail di un documento con abbastanza leggerezza mentre in italia per chiedere anche un prestito modesto anche uno dei prestiti più bassi che sono descritti in questa produzione netflix in realtà ci vogliono tante di quelle scartoffie di quei documenti tali per cui si sentono così tante persone si smuovono così tante acque che poi alla fine in italia l'avrebbero preso subito perché eh, non girano tutti quei soldi quindi la cosa non avrebbe funzionato da quel punto di vista mentre invece all'estero in alcuni paesi del nord europa dei paesi inglesi forse questa cosa può funzionare di più anche perché c'è un'economia più rigogliosa e c'è forse una mentalità anche legata al denaro in cui il denaro viene visto in una prospettiva un po' meno conservativa che non Italia, che è una cosa quindi che a noi un pochino ci protegge, dall'altro ci tarpa le ali, perché ci sono tante cose che magari quindi non si può fare che sia positivo o negativo, poi è discussione complessa questo, no? Però, oltre alla peculiarità della situazione italiana. Forse quindi il tema del denaro può essere utile considerare che è un elemento centrale delle relazioni di coppia, cioè non è strano che dentro le relazioni di coppia poi il denaro giri in qualche modo tra i partner e nelle famiglie, che in qualche modo c'è la comunione dei beni, cioè uno dei fondamenti, anche di un aspetto del matrimonio, che poi può essere discutibile in tanti aspetti, spesso la divisione dei beni può avere anche più senso di quello. Però è una cosa che da punto legislativo funziona, esiste. E il fatto che esista significa che la truffa in qualche modo contempla questo tipo di meccanismi come contempla una cosa cioè che a volte il quanto ci si impegna nella relazione è anche proporzionale al quanto si investe economicamente nella relazione. Cioè una persona che decide di non investire nessuna cifra di denaro in una relazione è anche una persona che a volte non muove nessuna delle proprie energie, delle proprie risorse nel cercare di far funzionare e di dare aria e respiro a quella relazione. Come, al modo forse diametralmente opposto sul versante opposto, una persona che arriva a indebitarsi per la propria relazione di coppia, e la propria famiglia, a volte è proprio una persona che fa l'esatto opposto, cioè finisce per tenerci così tanto a quella, a quella situazione che invece che iniziare a ridimensionarla, finisce per superare il limite e arrivare oltre quello che è opportuno. Che è una cosa che tra l'altro a volte succede anche in alcune famiglie in cui i capi famiglia si indebitano per delle... invece che iniziare a ridimensionare quello che è lo stile di vita e finiscono per mandare in bancarotta le famiglie, danneggiandole clamorosamente. Questa cosa qua... Questa cosa qua succede, questa cosa qua succede, succede da tanto tempo e non è strano. E quel pensiero che può essere capitato di, fa, di, di fare rispetto al come sia possibile cadere in una truffa simile, questa truffa, ribadisco, è una truffa in cui potrebbero cadere la maggior parte delle persone. Perché? infatti la questione poi il denaro poi è un concetto che ha una sua oggettività però è relativo rispetto al peso che ha per le singole persone chi ne ha di più eh, lo sente in modo diverso da chi ne ha di meno e la questione qui non è tanto il quanto spendere o a che punto a che punto economico porsi un limite sullo spendere nella relazione di coppia, piuttosto è sul riuscire a capire e definire dei limiti e i limiti si basano sulla consapevolezza su delle proprie risorse, cioè delle proprie risorse economiche, si parla di soldi, ma anche risorse mentali, disponibilità di tempo nel pensare all'altra persona, emotive nel riuscire a sentire o a eh, attutire e togliere alcuni elementi della relazione di coppia nella condivisione nell'impegno che ci si può promettere, promettere profondere nella, nella relazione eh, sono tutti elementi che non sono oggettivi ognuno sceglie il modo in cui decide di partecipare alla relazione di coppia fino a che punto a che limite spendersi fino a che punto arrivare ed essere consapevoli delle proprie risorse è fondamentale per darsi dei limiti ragionevoli quando l'altra persona ci spinge in qualche modo, con le sue richieste, a oltrepassare quelli che sono i nostri limiti, lì entriamo in un territorio pericoloso. Qualunque sia la nostra disponibilità, che sia pochissima o che sia enorme, iniziare a ragionare non sulla base delle proprie risorse e dei propri limiti, ma sulla base delle risorse e dei limiti dell'altra persona è un errore, perché inizia a diventare un qualcosa in cui ci si rischia di sbilanciare e sbilanciarsi alcune volte è naturale quando ci sono dei momenti asimmetrici in una relazione di coppia in cui si dà più di quanto non si riceve ma è un qualcosa che è importante che abbia una sua transitorietà temporaneo cioè aiutarsi è un qualcosa che fa parte di quello che succede in una relazione di coppia in cui ci si ama ci si vuole bene ma è un qualcosa che è importante che sia fatto in un modo bilanciato così che si riesca ad aiutare l'altra persona senza farsi tirare a fondo dall'altra persona perché anche lì nel desiderio di salvare chissà chi eh, finire per dare quello che non si ha e indebitarsi che sia economicamente che sia mentalmente che sia emotivamente è un qualcosa di poco sensato quando non abbiamo più risorse, quando non ce la facciamo più, quando non siamo siamo consapevoli di non riuscire a farcela, è quel momento in cui fermarsi, il momento in cui chiedere all'altro di nuotare di più, di fare di più, di riuscire meglio e chiedere all'altro di tenere la distanza necessaria per far sì che non affondiamo anche noi. Perché se l'altra persona ci ama, non vuole che stiamo male anche noi, anche se ha tutto il bisogno di questo mondo. Se davvero l'altra persona ci ama, vuole che noi si sia il più possibile felici si stia il più possibile bene. Non desidera tirarci a fondo con, con, con, con lei. Eh, anzi, anzi, quello che si desidera è tutt'altro. Spesso tante le persone che sono in una relazione di coppia vivono con difficoltà il fatto di credere, chiedere aiuto. E quella difficoltà... È legittima è lecita e comprensibile ma non deve essere un buon motivo per non chiedere aiuto Sta a chi dà aiuto poi riuscire a trovare il limite con cui farlo e creare un dialogo in cui insieme si negozia si, negozia, si dialoga e si collabora sul capire quanto riuscire ad aiutarsi insieme e quanto cercare mi raccomando di aiutarsi da soli che è fondamentale non è che si può stare in coppia per pesare sugli altri e in questo discorso quindi io ci tenevo a fare un video in cui parlare un attimo di questo video del eh, truffatore di Tinder, no? Perché credo che sia importante non credere a quella favoletta del, dell'idea che è impossibile truffare una persona onesta e perché è una favoletta detta da un truffatore per cercare di eh, rassicurarci e farci sentire protetti dalla possibilità di essere truffati mentre siamo tutti a rischio di essere truffati. Chi è più consapevole di sé delle proprie risorse delle economiche, mentali, emotive, è un po' meno a rischio, però siamo tutti a rischio, non c'è quella possibilità in cui non lo si sia per niente, non c'è quella possibilità in cui siamo del tutto al sicuro da questa cosa, chiunque può essere truffato e nonostante questo non è questo un buon motivo per non fidarsi mai di nessuno, ci sono delle occasioni in cui è utile fidarsi e in cui cercare di lavorare sulla fiducia, sulla costruzione di una fiducia che possa essere utile, però senza perdere il barlume della ragione, senza dimenticarsi quelle che sono le proprie possibilità e quello che, senza dimenticarsi quello che è una visione il più possibile concreta e realistica di quello che sta succedendo. Per fare questo, quindi mi raccomando, lavorare su se stesso, sulla propria consapevolezza e cercare di, eh, anche quando ci viene da pensare che qualcun altro sia stato eh, per forza negativo per aver subito qualcosa che eh, sia un difetto quello che l'ha portato a subire una qualche reato, qualche, a diventare vittima di qualcosa, ricordiamoci che nessuno merita di diventare vittima di niente e che spesso si diventa vittime non per i propri difetti, ma per le proprie qualità. A volte le qualità sono anche possono essere anche purtroppo per i malintenzionati, delle fragilità. Ed è importante prendersi cura di tutto quello che riguarda noi stessi, tratti dei nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza, dei nostri difetti, delle nostre qualità, di tutta la nostra persona a 360 gradi e cercare quindi di trovare un modo sensato di vivere, perché no, in società e insieme senza accusarsi, ma piuttosto magari aiutandosi, che è una cosa che credo che sia successa nei protagonisti. Protagonisti femminili, in questo caso della, della, della vicenda del truffatore di Tinder, eh, e credo che sia abbastanza criminosa l'idea di poter apprezzare che è una cosa che succede, ci sono dei fan di, di questo personaggio. Apprezzare un truffatore, cioè una persona che quindi ha sfruttato una qualità di un'altra persona cercando di guadagnarne e di trarne un beneficio personale, quindi andando un po' a peggiorare il mondo persone che peggiorano il mondo forse non andrebbero troppo apprezzate o troppo stimate. Magari eh, su certe cose ci fanno un po' invidia perché vediamo che hanno alcuni successi, ma credo, magari mi sbaglio, ma credo che anche se ci sono magari alcuni aspetti un pochino divertenti che possono fare un pochino invidia, tendenzialmente gente che vive male. E nella storia del truffatore di Tinder a un certo punto si vede quanto vive male una persona simile, non è... Una persona che non ha, non ha una casa, non ha un posto, una relazione fissa, continua a mentire tutto il tempo e a vivere sempre con una vita di facciata, arrivando a perdere qualunque cosa lo riguardi, essendo, essendo sempre così in prestito, sempre, sempre così temporaneo, non è una persona che virtuosamente sta cavalcando l'onda dell'esistenza, è una persona che sta andando allo sbando. Ed esiste assolutamente la possibilità di essere molto molto più felici e soddisfatti di così senza arrivare a chissà che a chissà che che meccanismi anzi una, forse alcune risorse che sono state spese così tanto per una cosa simile si potevano spendere se ne potevano spendere la metà per fare un progetto onesto stabile e tanto tanto più virtuoso invece ogni tanto le persone finiscono anche così mi raccomando per essere consapevoli delle nostre risorse, cerchiamo di lavorare sull'ascoltarci e sul guardare in maniera realistica noi stessi e chi siamo. Questo è tutto, spero che il mio commento al truffatore di Tinder eh, sia sufficientemente chiaro e comprensibile. C'è anche un breve testo su dottorvalerio.com di accompagnamento a questo video. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.